Un caro saluto a tutti gli amici di Planet Spin, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi facciamo partire una nuova rubrica che si chiamerà Taker Review. Parleremo di attrezzature da pesca, anteprime, recensioni, test, eh, novità del settore. E oggi iniziamo con la presentazione eh, di un'esca artificiale della Shimano della serie X-Sense. Parleremo del Silent Assassin andremo a scoprire insieme quali sono le caratteristiche principali di questa isca artificiale. Allora, partiamo subito con la scheda prodotto. Si tratta di un Minnow jerkbait della lunghezza di 129 mm per un peso di 24 grammi. La tipologia è floating, quindi galleggiante, dotato di tre ancorette riesce a nuotare ad un range di profondità dai 40 ai 70 cm circa all'interno non, non è previsto il rattling, è un'isca silent come anche il nome ricorda ed è dotato di bilanciamento interno della pesistica con il sistema brevettato da Shimano che si chiama Jet Boost, che poi vedremo di seguito andiamo adesso a spacchettare questa isca Allora, il jerkbait uh, Shimano della serie Excense Flash Boost 129F Floating Silent Assassin è un artificiale tra i più performanti eh, del mercato. Uh, la Shimano l'ha realizzato dopo diversi studi eh, nel settore andando ad individuare quelli che sono i punti chiave che un'esca artificiale di moderna concezione Uh, deve ovviamente avere. Uh, parliamo di un nuoto ottimale, una buona lanciabilità e un carattere distintivo che la rende unica ed innovativa. Nasce quindi questa esca dedicata sia a predatori marini che ad acqua dolce. Possiamo insediare il pesce serra, la spigola in, in mare, mentre in acqua dolce possiamo uh, ricercare i grossi lucci, magari gli aspi e, perché no, il black bass. Il Flash Boost, ora vi faccio vedere questa lamina interna, è un, uno dei caratteri distintivi di questa esca, dalla silhouette affusolata e filante. Eh, questa lamina interna, posizionata subito dopo... Eh, la testa grazie alle pareti trasparenti del corpo riesce ad um, diciamo, emanare questi flash, questi bagliori durante l'azione di nuoto ed è ideale per richiamare maggiormente i predatori eh, in caccia. Eh, si può sfruttare sia in condizioni di acqua scura, torbida, magari nella risacca, ma soprattutto in acqua chiara dove i predatori sono attratti da questi flash, questi bagliori. Eh, la tecnologia Flash Boost è un'esclusiva Shimano, che utilizza uno specchio laminare sospeso su due piccole molle all'interno dell'esca. Questo specchio emette continuamente lampi di luce anche quando l'esca è ferma. Guardate e dona all'esca una particolare vitalità aumentando le, le possibilità di strike una tecnologia che secondo me ha fatto scuola nel suo settore ma è stata imitata da altre ditte concorrenti che l'hanno sfruttata nelle loro imitazioni guardiamo adesso invece la scheda dei dettagli di utilizzo la distanza di lancio che ci indica la casa è circa eh, 60 metri, più di 60 metri. L'azione è un mix fra rolling e wobbling e le, tecnologie, le, le tipologie di recupero che possiamo utilizzare variano dal jerk, velocità media lineare, eh, recupero stop and go o mm, possiamo utilizzare anche un recupero eh, abbastanza veloce. I predatori e l'ambiente eh, ideali per questa esca in mare sono soprattutto il serra, la spigola, il barracuda, mentre in acqua dolce possiamo utilizzarlo per la pesca delle, delle, dei lucci, delle trote, degli aspi eh, o magari basse. Le colorazioni che abbiamo attualmente in, in distribuzione in Italia sono 8 per la serie floating, per la serie eh, galleggiante e 8 per eh, la versione eh, affondante. Il prezzo a cui possiamo trovare questa esca varia dai 15 ai 22 euro. In questa ultima scheda, invece, diamo un po' quelle che sono le nostre considerazioni in merito. E, che cosa possiamo dire? Il Salent Assassin della Scimano rappresenta un concentrato di tecnologia ed innovazione integrato in una sola esca artificiale. Eh, I materiali di, di utilizzo sono di buona qualità. Il corpo e le pareti sono in plastica di uno spessore giusto per resistere ai morsi dei predatori e dai colpi accidentali a cui possiamo eh, sottomettere ecco, questa, questa esca. La paletta ha una buona resistenza agli urti. Eh, il sistema Flash Boost eh, anche in seguito a molte sessioni di utilizzo non ha mai ceduto né tantomeno si è sentito dire in, magari in rete che qualche pescatore si lamentava per una rottura indesiderata. Eh, così come il sistema Jet Boost, ehm, che lo sappia, ha una buona durata nel, nel tempo, e così come la verniciatura, che eh, appare essere nella media di esche di simile fascia di prezzo. Eh, le colorazioni sono quelle ideali per i pescatori dello stivale e vanno a richiamare le librerie dei pesci esca più comuni. In conclusione parliamo un po' dei pro e dei contro di questa esca, tra i pro posso dire che all'inizio questa esca non ha destato la mia particolare attenzione, forse perché non è stata presentata in maniera efficace, se non con qualche foto, qualche video in rete di qualche cattura ma avendola tra le mani e andando a studiarne le caratteristiche mi sono dovuto ricredere e penso che sia una delle esche più interessanti degli ultimi anni e che farà parlare di sé per parecchio tempo come contro posso dire che la sua... proprio per, la sua, per le sue caratteristiche di originalità e di innovazione è stato subito studiata e clonata da ditte concorrenti e soprattutto ditte di produzione cinese, per cui riusciamo a trovare questa esca artificiale ad un, ad un costo molto, molto più basso sui classici siti di shopping online di provenienza cinese. Inoltre, credo che le ancorette non siano della grandezza giusta per assicurare una giusta tenuta. Per pesci di grossa mole, ma credo che questa scelta sia stata determinata per il corretto bilanciamento e il suo assetto durante l'azione di nuoto. Ecco, ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Se volete iscrivervi al canale potete farlo, magari in questo modo riuscirete ad avere gli aggiornamenti sulle prossime, su, sui prossimi inserimenti. Ringrazio a tutti per la visione e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di PlanetSpin.